Buongiorno a tutti, eh, scusate l'emozione, è la prima volta che parlo in pubblico, io per 25 anni sono stato abituato a cantare per il pubblico, lavoro al Teatro dell'Opera di Roma, no non canto, non, non potrei neanche. E volevo dirvi una cosa, se io fossi un dittatore e volessi imporre le mie, le mie ideologie, nel caso neoliberiste, Penserei subito di attaccare due cose, sono l'istruzione e la cultura e anche la fru fruibilità della cultura ovviamente. E questo è quello che sta succedendo, lo sappiamo da almeno una ventina di anni, nei teatri di opera diciamo per opera di Veltroni nel 1996 c'è stato il cambiamento da enti autonomi a fondazioni di diritto privato per cercare di far entrare il privato nel, nell'ambito del, del mondo dell'opera. Questo è stato un grande successo, i privati non hanno avuto interesse a entrare fino a che i soldi ovviamente messi da parte dei teatri finivano chissà dove con la gestione pubblica. E ultimamente c'è stata una grande accelerazione, una spinta sull'acceleratore. Diciamo, con la scusa della, della crisi economica si è cercato di rendere e si sta cercando di rendere questi teatri contenitori vuoti come se l'importanza so, del teatro della scala fossero i muri e non la gente che ci lavora dentro, le professionalità e le capacità e io noto che in Italia c'è la fuga all'estero di qualsiasi cosa del, degli studenti, delle competenze dei lavoratori, l'unica fuga all'estero che non c'è è dei super manager e, anche perché all'estero non se li prenderebbe nessuno credo e questa è l'unica cosa che rimarrebbe all'interno dei teatri di opera dove si sta cercando di attaccare la busta paga, dove si sta spingendo per l'esternalizzazione, per ehm, la precarizzazione, per la perdita ovviamente di, dei diritti e, ma anche della qualità. E i teatri di opera senza qualità non hanno nessun senso, sono quasi anacronistici, a proposito di anacronismo eh, noi per l'inaugurazione che c'è stata qualche giorno fa abbiamo cercato di fare un volantinaggio e la questura ce lo voleva impedire per la nuova legge Minniti contro per i problemi di antiterrorismo e, mh, dandoci quasi dei terroristi a noi, non lo so, forse siamo tornati all'epoca di Verdi dove che era censurato dagli austriaci perché considerato un rivoluzionario. Siamo arrivati a questo punto. In questi anni di mancanza di sostegno dal punto di vista sindacale abbiamo cercato di creare un comitato nazionale di coordinamento di tutti i teatri d'opera e abbiamo conosciuto i Clash City Workers che ci hanno messo davanti a una realtà abbastanza triste, cioè abbiamo conosciuto altre realtà lavorative che stanno subendo il nostro stesso percorso diciamo, verso proprio l'abisso, la discesa, siamo, abbiamo conosciuto Sky, eh, AC Informatica, Almaviva, abbiamo fatto anche de delle manifestazioni di supporto uno all'altro, ma penso che sia arrivato il momento di cercare di fare un, un percorso collettivo invece di risalita e questa mi sembrava un'ottima occasione per... Eh per cercare di unire il discorso politico al discorso culturale, come se fossero due cose separate, ma in realtà si sostengono a vicenda. Diciamo. Il, la cultura è la base per la libertà, la libertà dell'uomo. Diciamo. Grazie.